Ciao fanciulle, e ora dobbiamo parlare del guascia! <ride> Ciao Stelline, bentornate in un nuovo video. Oggi parliamo del massaggio facciale e guascia. Eh, una piccola precisazione. Farò due video su questo argomento. Uno è questo, la prima parte, dove vi introduco il guascia, che cos'è, che cosa non è, dove si compra la pietra, dove non si compra, che cosa usare, che cosa non usare, e poi la parte pratica, quindi proprio quella del massaggio Uh, vero e proprio ho scelto di dividerlo in due video proprio perché così uh, ognuno sceglie quello che vuole vedere. Perché magari c'è quello che è più interessato a qualche nozione e si vuole guardare questa parte. C'è quello che magari invece sa già tutto e vuole uh, procedere col massaggio. Quindi vi indirizzo sulla seconda parte. Oggi vi dicevo parliamo di questa piccola pietra, e anche qui faccio una piccola precisazione, il massaggio Guasha qui in occidente è conosciuto principalmente eh, per il viso, perché non so perché noi diamo proprio solo importanza a questa parte, eh, spesso trascuriamo dal collo in giù eh, il resto del corpo, però in realtà tutto il corpo è importante eh, e sappiate che ci sono diversi tool, si chiamano diversi attrezzi per fare il massaggio Guasha e che non viene fatto solo ed esclusivamente sulla faccia, ma viene fatto su tutto il corpo. Per esempio, c'è una pietra un po' più grande di questa, che ha le estremità fatte in questa maniera, sembra quasi un osso, che serve proprio per drenare e andare a massaggiare il corpo in questa maniera. Hanno una serie di bacchette, bacchettini di quarzo rosa o di giada, per andare a trattare i diversi punti del nostro corpo. Però, vabbè, qua... Si parla principalmente di viso e quindi oggi vi parlo di questa. Sempre qui in Occidente il washout spesso è confuso con questo, che è, sta, che è proprio diventato di moda. La differenza tra questi due attrezzi quali sono? Questo si chiama giudo, eh, ancora, rullo di giada, che io chiamo giullo sempre. Allora, questo rullo di Giada serve per fare un massaggio linfodrenante, ok? Eh, nulla di più. Praticamente è fantastico, è super fantastico in estate per sgonfiare, per avere refrigerio, perché lo cacciato in frigo e fa esattamente la stessa cosa che fa la maschera di gel oppure eh, io lo uso quando faccio le m, maschere di tessuto perché mi rullo bene tutta la faccia come un imbianchino e mi vado a far penetrare bene il siero della maschera di tessuto o ancora a volte con un olio essenziale alla lavanda o m, in particolare vado a farmi un massaggio calmante al viso e anzi fatemi sapere se vi può interessare, però è una cosa da fare una tantum perché sapete che gli oli essenziali sono fotosensibili e quindi possono creare macchie, ma di questo ne parliamo magari un pochino più avanti, um, ve lo dico quando vi parlo degli oli. La vera cosa miracolosa è questa, ok? questa pietrina qua, uh, questa è quella che fa il grosso del lavoro. Con questo massaggio voi andate a tonificare i muscoli facciali, a distendere le rughe, quindi avere un effetto liftante, a uh, spostare i liquidi in eccesso, quindi a drenare, a stimolare la tonicità dei muscoli facciali, a stimolare la tonicità e l'elasticità della vostra pelle, a stimolare la circolazione sanguigna, a stimolare la, ci la circolazione linfatica. Quindi veramente avete un sacco di benefici. Se usato con costanza, quindi dai 5 ai 10 minuti ogni giorno, davvero fa miracoli. Io lo sto usando da due mesi perché... Questa pietra ce l'ho da tipo 5 anni, ma la usavo saltuariamente. Io adesso mi sto impegnando tutte le sere. La mia evening eh, routine, la mia skincare care serale è praticamente solo questo. E vi assicuro che fa miracoli. Ok, allora uh, dove si compra la pietra e di che cosa deve essere fatta? In commercio ce ne sono tantissime, io ne ho viste veramente di ogni tipo di materiale. La pietra originale è questa qua, in Giada, che è la pietra per eccellenza per i cinesi, per la medicina cinese. La Giada ha un sacco di benefici, è la pietra della purezza, dell'equilibrio, della calma, lenisce, ricarica, ha veramente tantissimi, tantissimi benefici. L'alternativa a questa è il quarzo rosa, che invece è la pietra dell'amore universale, dell'empatia, della sensibilità, dell'apertura di cuore. Quindi... Lì A voi scegliere quello che preferite. A me è capitata questa, perché la tradizione cinese vuole che sia la pietra a scegliere voi e non voi la pietra. Io stavo passeggiando con la moglie di un mio ex collega per il mercato notturno di Hong Kong, stavo appunto guardando una serie di pietre e questa mi è letteralmente caduta in mano e quindi lei mi ha detto comprala perché lei ti ha scelto. E quindi vedete un po' voi. Il consiglio che vi posso dare è quello di vedere se intorno alla vostra zona c'è un negozio che vende cose di tipo orientale, pietre dure. Eh, sapete quei negozi proprio per, che trattano in cose di chakra, di cose orientali, cose spirituali? Ecco, in questo tipo di negozio sicuramente non prendete delle cantonate perché sapete che... Eh, vi possono spacciare del vetro piuttosto che della plastica, ok. E, eh, quindi state molto attenti. Vi sconsiglio Amazon, lo, le trovate su Amazon, però non sapete che cosa vi arriva. Magari vi arriva un tocco di vetro una cialtronata quindi Amazon ve lo sconsiglio, se potete, andate in uno di questi posti che vendono appunto cose di tipo Ayurveda, ok? Cose Ayurvediche, queste cose qua. E, um, qui, per esempio, nella mia zona c'è il Viridea, li ho visti dal Viridea, non sono proprio economici, nel senso che se ad Hong Kong ve li tirano dietro per 5 Hong Kong Dollars, quindi sono neanche un, un euro forse. Um, in, io vi parlo di 5 anni fa, adesso non so che cosa vale l'Hong Kong Dollars. <ride> Mm, come si dice eh, qui, le trovate da intorno ai dai 10 ai 20 euro. Ok, um, quindi non fatevi prendere una cialtronata, ma controllate sempre che cosa state acquistando. In questi negozi siate almeno sicuri che ehm, è pietra di Giada vera e non plastica attenzione qui vi do una piccola dritta non so se lo sapete ma la giada ha diverse qualità quella verde è quella più comune quindi quella più economica quella bianca è quella più rara che viene solitamente usata in gioielleria quindi se vi spacciano un cuore di giada bianco per 5 euro è una cialtronata, non compratelo perché sarà ben difficile che lo troviate di giada bianco perché è molto rara viene proprio usata nell'altra gioielleria quindi non fatevi fregare Detta questo, fatta questa precisazione, ehm... parliamo invece dell'olio. Eh, la cosa fondamentale è avere il viso pulito, completamente pulito e asciutto, ma eh, prima di andare a passarvi la pietra sulla faccia, eh, per non andarla a stressare e a irritare, dobbiamo eh, avvalerci dell'utilizzo di un olio. L'olio appunto smorza l'attrito della pietra sulla faccia che olio usare? l'olio che vi pare e piace olio di argan, olio di jojoba olio di oliva, olio di sesamo, l'olio che più vi pare e piace l'unica accortezza che dovete avere prendetelo bio perché contiene meno schifezze perché comunque è una cosa che vi penetra nella pelle quindi fate attenzione ai prodotti che andate a usare io attualmente sto usando l'olio di argan e ho trovato questa cosa qua da essere lunga che si chiama Florena, è un, un olio elisir rigenerante naturale, con petali di elicriso bianco, olio d'argan fermentato. Allora, il prodotto mi piace tanto, non so se ve ne ho già parlato, è un prodotto, vedete che c'è dentro anche i petalini, non so se si vedono, li vedete i petalini? Allora, l'olio mi piace un sacco, eh, mi piace come lascia la pelle, mi piace che. Non è strauntissimo come tutti gli oli normali. Eh, L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è l'odore. Perché? Allora, hanno usato così, non mi dispiace neanche. Sulla mia pelle prendo un odore di morto, veramente di putrido, che non so perché. Sarà la mia pelle, probabilmente. Sapete che le profumazioni cambiano a seconda proprio della nostra pelle, no? E quindi, insomma, su di me non, non mi piace, peccato perché io l'avrei ricomprato. Ha anche un costo abbordabile, forse intorno ai 20 euro. Beh, abbordabile, insomma, costa 20 euro, <ride> però non è male se non volessero come me non siete un amante dell'unto altrimenti veramente aprite la dispensa e anche qua apro e chiudo una parentesi se vi interessa sapete che io spignato perché io tante, tante cose le faccio dalla mia dispensa con l'olio d'oliva o la pelle del mango queste cose qua quindi se vi può interessare fatemelo sapere qui sotto vi faccio qualche ricettina qualche spignato comunque sia Usate un olio che volete, olio d'oliva, olio di ehm, argan, olio di jojoba, ehm, olio... quello che volete voi. L'unica cosa, attenzione, perché tipo l'olio di mandorle dolci tende a creare comedoni, eh, l'olio di cocco anche, quindi fate attenzione a quello. E, per il resto va bene davvero qualsiasi olio. L'unica cosa su cui vi faccio porre attenzione sono gli oli essenziali. Io uso questi, la marca si chiama Doterra, assolutamente non mi ha pagato per farvi pubblicità, questi li ho comprati, non hanno un rene perché costano un botto. Io ne ho diversi, sono veramente un'ottima, ottima, ottima arca. Fate attenzione perché come per la pietra di Giada, anche gli oli essenziali in commercio ci sono certe cialtronate. Um, che non vi sto a dire, in innanzitutto fate attenzione a comprarvi un olio essenziale che sia commestibile o comunque usabile sul vostro corpo e non un'essenza di quelle dei profumatori. Ok, perché quella è un'altra roba. Quindi prendete un olio eh, di buona qualità. Io uso doTERRA, terra in commercio potete trovarle tranquillamente. Andate al natura, sì, loro li vendono. Sono di buona qualità, se no in arboristeria o okay? che. Li trovate di ottima qualità, quindi soprattutto badate quello che sia un olio che si possa usare sul corpo e non sia un'essenza per i profumatori che è tutta un'altra fazienda, ok? Perché per esempio mh, ho conosciuto persone che pensavano di aver preso l'olio essenziale di lavanda e invece era un'essenza lavanda per bruciatore che è tutt'altra parrocchia. Seconda cosa, io vi ho detto che ogni tanto uso questo che si chiama Balance eh, unito all'olio di lavanda per farmi un massaggio calmante per la pelle, lenitivo per la pelle usando il rullo o giullo come lo chiamo io e anche qua se vi interessa il massaggio fatemelo sapere sotto che eh, ve lo faccio, eh, una tantum perché gli oli essenziali sono fotosensibili, non tutti, però eh, tanti lo so sono, specialmente quelli agli agrumi, così, e la lavanda è un altro che può avere la fotosensibilizzazione, vabbè comunque è fotosensibile. Cosa vuol dire? Eh, il sole va ad alterare la struttura molecolare dell'olio essenziale e questo provoca, eh, reagisce e provoca una macchia, vuol dire che eh, rischiate di sembrare una zebra qua onde evitare di macchiarvi la pelle perché poi è, è indelebile eh, evitate ehm, di esporre al sole se usate gli oli essenziali, non usate di spesso, eh, io questo tipo di massaggio tendo a farlo magari se so che non, so, ah, non sono in vacanza al mare o non sono in vacanza a fare la settimana bianca dove comunque arriverò del sole, B tendo a farlo più in inverno perché comunque i raggi solari sono meno potenti che in estate, appunto a meno che mi trovi in alta montagna, ma non fatelo sempre, proprio perché possono reagire in questa maniera e possono macchiarvi la pelle. E questa è l'ultima cosa che vi dico. Io penso di avervi detto tutto. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, sotto nell'info box, no, nell'info box, nei commenti, fatemelo sapere. Io nell'info box vi comunque scrivo... Um, i prodotti che vi ho fatto vedere, quindi questo, eccetera, dove trovarlo, dove non trovarlo. Eh, e ci troviamo poi stasera che farò eh, il video invece sul massaggio vero e proprio e vi insegno come farlo. L'ultima cosa, siate costanti, sempre e comunque in tutte le cose che fate. Per avere grandi risultati non servono creme miracolose, ma serve solo la costanza e la voglia di farli e di prendervi cura di voi stessi. Ciao!